a tg scuola bene comune comunicato di libero tassella esiti dell'informativa del miur su valutazione ed esami di stato 6 maggio 2020 si è appena concluso il previsto incontro online tra il miur e e le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area istruzione e ricerca su valutazione ed esami di stato primo e secondo ciclo. Il secondo capo dipartimento, dottor Max Bruschi, ha anticipato i contenuti delle prossime tre circolari ministeriali, specificando i tratti salienti. In merito alla valutazione, Saranno previste non ammissioni anche per le classi intermedie e non solo per quelle finali, solo in ipotesi estremamente residuali che saranno normate dalle suddette ordinanze ministeriali. Pare di capire solo in due ipotesi. A. Mancato svolgimento di attività inerenti il primo quadrimestre con perdurare delle stesse anche nel secondo quadrimestre. B. Situazioni disciplinari gravi certificate. Non sarà possibile bocciare gli studenti a settembre, ma bisognerà rimandare l'esito valutativo in un'ottica biennale al termine dell'anno scolastico 2020-2021. A giugno quindi... Non ci sarà alcuna sospensione del giudizio, ma solo una rilevazione di carenze disciplinari che andranno recuperate all'inizio dell'anno scolastico successivo. Sopravvive la valutazione sommativa, ma anche formativa su due livelli. Su noi credi fondate delle singole discipline anche al fine del passaggio tra i vari anni scolastici e ordini di scuola. In merito agli esami del primo ciclo non sono previsti distinti momenti valutativi, ma una valutazione unitaria, valutazione delle singole discipline, valutazione dell'elaborato e valutazione del percorso triennale dello studente. L'elaborato viene assegnato dal Consiglio di classe allo studente sulla base delle sue caratteristiche individuali e trasmesso per posta elettronica ordinaria allo stesso che poi lo esporrà alla Commissione. L'ammissione agli esami di Stato non è automatica ma i candidati devono avere la sufficienza in tutte le discipline gli esami dei candidati con disturbi specifici dell'apprendimento devono avvenire in continuità con quanto scritto nel piano educativo individualizzato e nel piano didattico personalizzato. In merito agli esami del secondo ciclo viene purtroppo confermato l'esame di stato in presenza, pur prevedendo ipotesi derogatorie in particolari situazioni, quali quelle per esempio di studenti che hanno continuato a seguire la didattica dall'estero e che non possono garantire la propria presenza in loco. Previste anche situazioni derogatorie, nell'ipotesi dovessero verificarsi situazioni di positività di membri della commissione o di studenti. A tal riguardo il MUR ha comunicato che procederà tramite le regioni ad un monitoraggio costante dello stato epidemiologico dei prossimi mesi, prevedendo ipotesi alternative per consentire la prosecuzione delle operazioni d'esame. Seguirà a tal proposito apposito documento tecnico. Confermata l'attribuzione di 60 punti di credito scolastico, con revisione delle relative tabelle di valutazione del terzo e quarto anno, così come l'attribuzione di 40 punti alla prova orale, che sarà valutata sulla scorta di apposite griglie nazionali, senza distinzioni valutative tra le singoli momenti d'esame. Al candidato verrà consegnato da parte dei docenti delle materie di indirizzo un elaborato che concerne le suddette materie. L'esame si aprirà con la discussione del suddetto materiale, senza la predisposizione delle tre buste. Relativamente all'italiano, il candidato potrà interloquire non solo su un testo letterario ma anche su un testo di attualità. Confermati nella prova orale i percorsi di PCTO e Cittadinanza e Costituzione. Prorogata al 30 maggio 2020 la scadenza del documento del 15 maggio. Arrivederci, alla prossima. Saluti dal Libero Tassella.